Ciao. volevo farvi vedere un programma che è uscito da poco e che è completamente gratuito si tratta di una versione estremamente ridotta e limitata di zbrush sono molti quelli che sono interessati ad imparare ZBrush e ho ricevuto diverse volte delle domande al riguardo. Si tratta di un programma molto complesso e con una lunga storia e può essere particolarmente difficile approcciarsi al programma completo. Questo invece si chiama ZBrush Core Mini ed è una versione super super ridotta del fratello più grande. Può essere un ottimo metodo per imparare. Si tratta di un programma di sculpting, quindi di scultura. L'interfaccia è molto semplice, qui a sinistra abbiamo otto diversi pennelli che fanno cose diverse al, al nostro oggetto di partenza e l'oggetto di partenza può essere una sfera come questa oppure premendo su questo pulsante, adesso mi chiede se voglio salvare, gli dico di no, può essere anche come questo un parallelepipedo in pietra e come vedete è rugoso mentre invece la sfera è liscia quello che utilizziamo è un pennello lo vedete con questo cerchio viola e il puntino rosso che vedete è il punto esatto dove il pennello andrà ad agire ce n'è due uno a sinistra e uno a destra perché ho attivato la simmetria e quindi qualsiasi cosa io faccia da un lato avviene anche dall'altro. Questo tasto disattiva la simmetria, con la simmetria disattivata posso fare delle cose da una parte e non dall'altra. Posso anche riattivarla successivamente e quindi fare delle modifiche senza simmetria e poi rimetterla. Il modo per ruotare attorno all'oggetto o cliccate con la punta della penna, vi consiglio ovviamente di avere una penna nello spazio vuoto altrimenti anche se siete sopra alla vostra forma potete utilizzare il tasto destro e in questo modo si ruota. Quassù avete un omino che vi aiuta a capire qual è la direzione e potete anche premerlo per spostarvi più facilmente oppure potete anche premere questi triangoli qua sopra che vi portano in alcune delle viste predefinite. Allo stesso modo questo movimento, questo tasto che permette di muovere l'oggetto, è sufficiente premere Alt mentre si utilizza il tasto destro e possiamo spostarci a destra e a sinistra. Se oltre a Alt premiamo anche CTRL, possiamo zoomare. Quindi questi tre pulsanti mh, potete usarli oppure no. Io trovo molto più comodo il tasto destro. Adesso se creo una figura larga, possiamo vedere che se sono in prospettiva e mi metto di lato viene verso di me se tolgo la prospettiva questo è il suo profilo come se lo guardassimo dall'infinito allora questi sono appunto i pennelli che si possono usare riparto dalla palla vuota il primo pennello si chiama standard e permette di disegnare sopra alla superficie con questo slider possiamo cambiare la dimensione del pennello quindi adesso è piccolo, se lo ingrandisco diventa grande. Come vedete c'è scritto S, vuol dire che posso premere anche S sulla tastiera e mi appare a schermo lo slider da muovere. Questo in pratica disegna sopra alla figura, fa delle forme particolarmente lisce. In qualsiasi momento posso premere il tasto maiuscolo, il mio cursore diventa giallo e posso sfumare, quindi rimuovere dettagli e ammorbidire il lavoro che ho fatto finora se uso il tasto alt invece il pennello fa l'opposto quindi questo per esempio è il pennello standard appunto normalmente aggiunge forma se premo il tasto alt la forma viene tolta e quindi scava poi abbiamo quest'altro pennello clay build up che somiglia a quello di prima ma ha una certa texture quadrata può essere utile usato soprattutto così a zig zag per creare per esempio muscoli poi posso andare a sfumare ma come vedete posso lasciare un po di texture a quello che ho fatto quando è molto grande mi permette di aggiungere molto materiale ovviamente con l'Alt posso fare l'operazione opposta con questo posso aggiungere facilmente molto materiale e di conseguenza andare a modificare la mia mesh in modo molto forte rispetto a prima se scavo per esempio posso arrivare fino in fondo per annullare basta fare ctrl z come in tutti i programmi move è utilissimo perché permette soprattutto quando è molto grande di tenere i dettagli che abbiamo fatto ma cambiare la forma in maniera vistosa e quindi di andare a ricercare delle forme diverse soprattutto quando è molto grande e se lo riduco posso lavorare ovviamente su zone più piccole. Snake Hook se lo utilizzate molto grande è del tutto simile a Move ma come vedete vi cancella tutti i dettagli vedremo poi perché. Se lo usate più piccolo rispetto a Move permette di estrarre delle vere e proprie parti, come dei tubi, diciamo, dalla vostra figura. Utilizzato a mezza strada può avere un risultato molto simile a Move, però come vedete si è mangiato tutti i dettagli che avevamo e vedremo perché. Se utilizzate sfuma sulle cose molto sottili, come queste, vengono accorciate, va un pochino a assottigliare. Mentre in Inflate serve proprio a fare il contrario quindi se avete estratto qualcosa con inflate potete ingrossare ovviamente non solo le cose che sono state estratte ma qualsiasi cosa in pratica gonfia leggermente la mesh al di sotto H polish appiattisci quando voi lo usate soprattutto se utilizzato in angoli diversi come sto facendo per esempio qui appiattisce e quindi potete più facilmente creare degli spigoli netti che rendono la lettura delle vostre forme più facile e soprattutto utilizzandolo da un paio di lati riuscite anche a dare uno spigolo vivo. Pinch pizzica la mesh utilizzato su delle linee già spigolose finisce per renderle ancora più nette. Ha anche un'altra funzione molto utile che è quella di aumentare il dettaglio. Questi tentacoli che hanno vistosamente dei poligoni grandi. Se voi utilizzate pinci in maniera leggera, finite per aggiungere dettaglio e quindi adesso se sfumate non assottiglia più perché avete aggiunto dettaglio, altrimenti pizzica e quindi stringe e di solito crea un bordo netto. Se il bordo netto c'è già, non fa altro che enfatizzarlo. Rimane Slash che vi permette in pratica di disegnare, creare dei veri e propri disegni dei dettagli e se lo usate sottile diventa proprio un elemento di decorazione. È molto facile da usare il programma, non ci si deve preoccupare della struttura della mesh, dei poligoni dei quali è composta. Vediamo un attimo anche questa parte qua sotto, eh, in realtà questa non è molto utile, possiamo dare un colore, N nel quadrato esterno possiamo scegliere la tonalità e poi con il quadrato interno possiamo scegliere una versione più luminosa, più satura, meno luminosa del colore che abbiamo scelto nel bordo esterno. Sul bianco la vostra scultura non è completamente bianca perché il colore di base è dettato da questo materiale. Questo mh, selezionato Matte Cap è un grigio, anche questo Basic è un grigio e se andate a prendere un rosso si aggiunge al colore che c'è già nel colore di base del materiale. Skin Shade è un colore molto chiaro che va bene appunto eh, per la pelle, Skin lo dice, in particolare è il, uno dei più chiari di questi, insieme a Toy Plastic che però come vedete ha una finitura lucida, quindi se scegliete Toy Plastic ottenete questi riflessi lucidi. Poi Gold e Silver Foil sono due metalli, eh, ovviamente adesso ho scelto il blu e vedete Gold sarebbe giallo ma si mischia col blu e ottengo un verde, se torno sul bianco ecco il colore originale di questo oro o di questo argento. Quindi attenzione per esempio anche questa che è una specie di cera rossa molto tipica dei programmi di sculpting e se adesso vado a, a scegliere un verde come vedete è un verde ma che si porta dietro il rosso del materiale di base. Questo flat color vi permette di vedere la silhouette non mette alcuna luce eh, alcuna ombra se la mettete in bianco. È molto facile valutare la silhouette, poter vedere la vostra forma in silhouette vi permette più facilmente di capire la lettura generale delle forme e quindi magari di cambiarla. Se torno a matcap adesso posso di nuovo riprendere gli strumenti e aggiustare tutto quello che ho fatto. Allora oltre a S che appunto riduce la dimensione abbiamo anche questo Z intensity. La intensità significa quanto scava lo decidete voi premendo di più o di meno sulla penna però questo in qualche maniera rappresenta il massimo. Quindi se adesso per esempio prendo il pennello standard se alzo intensity al 100% e premo molto come vedete si crea un un vero e proprio tubo. Gli stessi pennelli, modificando di molto l'intensità, possono dare dei risultati profondamente diversi. Abbasso la dimensione, ma tengo Z Intensity alto, anche il pennello standard può assumere un comportamento completamente diverso da quello precedente. La stessa cosa per Clay Build Up, eh, a un'intensità bassa è molto comodo per creare e dare forma, ma ha un'intensità alta, può essere utile per creare delle rocce o degli elementi naturali, la sua texture si fa molto molto forte. Viene ricordata quindi se torno a standard e lascio, metto l'intensità a 20, poi torno a Clay Build Up eh, si ricorda l'intensità precedente, mentre invece la dimensione è uguale per tutti i pennelli. La scorciatoia per l'intensità è U, quindi in qualsiasi momento voi potete premerla. E allo stesso modo, per esempio, questo è Inflate con l'intensità a 100, gonfia molto più alla svelta, vedete? Visto che adesso si presenta questa situazione, cerchiamo di capire un pochettino perché qui è tutto così poligonale e invece qui è tutto liscio. Con questo tasto possiamo andare a vedere la mesh sottostante come fatta e vedete che ha dei livelli di dettaglio molto diversi, qua giù i poligoni sono enormi, invece qui sono molto molto sottili. Se io come vi dicevo prendo lo strumento pinch e passo leggermente qui su queste forme vedete quanto dettaglio viene aggiunto. Ho ancora tutti questi poligoni però mentre quelli da questo lato sono veri cioè sono effettivamente dei poligoni grandi così passando lo strumento pinch in maniera leggera qui ho creato molto più dettaglio quindi se io adesso prendo uno strumento sfuma grande e sfumo qui si comporta in maniera molto più delicata che non qui che vedete si rilassa molto più alla svelta se volete aggiungere del dettaglio passate leggermente lo strumento pinch. E così dopo quando andate a sfumare la forma non cambia tantissimo. Adesso possiamo capire perché nel momento in cui prendo move, se ora uso lo strumento move, vedete che i poligoni restano gli stessi. Si stirano, si allungano, ma restano gli stessi. Annullo. Se invece prendo snake hook e sempre con un pennello molto grande cerco di tirare questo, vedete cosa è successo? Ha completamente devastato la struttura della mia mesh in pratica più grande è la forma del vostro pennello più i poligoni vengono ingranditi e quindi perdete qualità più piccolo è il vostro pennello e più i poligoni saranno piccoli e quindi guadagnerete qualità è questo che vi permette di prendere lo strumento punto standard magari molto piccolo e di andare ad aggiungere come vedete del dettaglio con uno strumento piccolo ha aggiunto una miriade di poligoni. Se passo lo strumento slash così con un'intensità alta, ricordate che alt fa l'effetto contrario. Ha aggiunto molto dettaglio solo dove serve. Questo è il modo che utilizza il software per permettervi di non preoccuparvi della geometria sottostante si regola sulla base della dimensione del pennello e questo potete usarlo anche a vostro vantaggio. Qua su abbiamo il conteggio totale dei poligoni: vedete, prima erano 690, se passo e sfumo via questo, diventano 612, calano. Quando volete ridurre la dimensione, potete anche semplicemente passare lo strumento sfuma o come dicevamo lo strumento pinch che non fa quasi alcuna modifica più grande è il vostro pennello più grande sarà la geometria che viene creata quindi adesso ho passato con lo strumento pinch con un pennello 257 se lo alzo qua su e lo passo vedete diventa molto molto meno dettagliato e se voglio anche aggiungere dettaglio non devo fare altro che abbassarlo passare e il dettaglio viene aggiunto. A un certo punto potrebbe dirvi che avete superato il livello di dettaglio permesso, non ci si mette molto. Comincio a disegnare dei dettagli piano piano vedete il numero di poligoni si alza e potete ricevere questo messaggio che vi invita ad acquistare la versione completa di ZBrush per poter proseguire oppure premere il tasto riduci e se avete un attimo di pazienza e aspettate vedete in alto c'è scritto analyzing mesh ci mette un attimo di tempo e da 750.000 ve lo riporta sempre giù al 300.000 e la mesh non è cambiata in maniera vistosa dal punto di vista visivo perché ha ingrandito i poligoni dove non servono e ha tenuto i poligoni molto piccoli dove serve. Questa funzione potete richiamarla in qualsiasi momento con questi tre tasti, quindi adesso sono a 300.000 che è la posizione media, e infatti vi dice siamo già sotto i 300.000, se premo low ci porta a 150.000. Come vedete non cambia tanto la mesh, fa una decimazione, è molto più piccolo ed è anche più facile per il vostro sistema gestirlo. Lo strumento sfuma con un pennello molto grande, nelle zone che non vi interessano, se voi lo passate, come vedete i poligoni sono diventati grandissimi e possiamo lavorare con più tranquillità. Prima magari sfumo con un pennello grande, prendo slash e faccio quello che ritengo di dover fare. Il cerchio, che ha due forme, ne ha una più larga, che è quella sulla quale agisce, e una più piccola, che è la forma interna. Ho usato Snake Hook a dimensione molto grande, è diventata molto grezza. Faccio inflate in maniera da riuscire a dare un po' di più spessore e ora posso, come abbiamo detto, utilizzare Pinch, leggero e ridò definizione a questi poligoni e riuscirò a sfumare senza perdere le forme che ho dato. Il bello di questo programma è che possiamo dimenticarci dei poligoni fino a quando non vi dirà che avete superato il limite e allora in quel caso non dovete fare altro che fare reduce per poter continuare. Si può fare in modo che non vengano mai né aggiunti né tolti i poligoni. Il pennello standard abbiamo detto che nel momento in cui faccio dei passaggi vedete viene aggiunto del dettaglio ma se io tengo premuto il tasto CTRL mentre lo faccio obbligo il pennello a comportarsi in un modo che non aggiunga poligoni quindi adesso sto tenendo premuto il tasto CTRL e se uso anche alt posso ovviamente fare l'incontrario grazie al tasto CTRL non ha aggiunto alcun poligono CTRL mentre sfumo e i poligoni non verranno cambiati è interessante per il pinch normalmente va ad aggiungere molto dettaglio e in realtà il pinch funziona meno bene dovrei alzarlo probabilmente in maniera molto forte però l'effetto diventa magari poco controllabile però posso anche tenerlo più basso e premere CTRL siccome non modifica il numero di poligoni e i poligoni restano pochi fare un pinch lasciando inalterato la quantità di poligoni riesce a ottenere l'effetto di un pinch più forte allo stesso modo anche snake hook se voi tenete premuto il tasto CTRL, lo obbligate a non aumentare il numero di poligoni quindi ovviamente non fate questo diventa più simile allo strumento move è un po più forte anche H polish se premete CTRL viene fatto un polish con i poligoni che ci sono senza modificare anche perché polish tende a cancellare molto i dettagli mentre invece facendolo col CTRL appiattisce ma non rovina tutti i dettagli. Penso che sia un modo molto facile per approcciarsi al mondo di ZBrush senza dover avere a che fare fin da subito con il programma completo che appunto come dicevo può essere ostico da imparare all'inizio tra l'altro in un normale workflow comunque questi sono i pennelli utilizzati più spesso la limitazione di questo scarso numero di pennelli non è il punto peggiore di questo software il peggiore se vogliamo è la mancanza della possibilità di fare maschere se avete zbrush non avete nessun bisogno di questo programma, se non avete ZBrush, può essere un modo per cominciare ad approcciarsi. Qui abbiamo le opzioni di salvataggio. Se voi scegliete Save Project As, avete varie opzioni. ZPR è il formato classico di ZBrush. Abbiamo anche queste opzioni qui: GIF eh, o GIF e dei PNG alieno.gif. E la salvo un file GIF, quindi un'immagine, è una piccola immagine ma ha una stranissima zona animata qua sotto. È di 8 mega perché in realtà contiene anche le informazioni 3D. Scelgo questo colore e questo materiale si può fare anche un png anche se il png ha tutto questo bordo che sono in realtà appunto i dati 3d non è esattamente la migliore delle scelte se voi invece volete semplicemente salvare un'immagine a una qualità migliore di quelle che abbiamo visto finora c'è questo tasto qui export image png ma altrimenti jpeg insomma i vari formati di immagine se faccio salva vi appare questa ulteriore finestra potete muovere questi angoli per selezionare solo per esempio questa parte qui perché non vi interessa il resto e eh, potete fare anche con questi slider fare lo spostamento che io ho fatto a mano qua. Questa è la qualità del jpeg basta dare poi ok e in questo momento mi ha salvato a una qualità migliore insomma stampandoci sopra. Questa scritta salva quello che vedete a schermo. Questo tasto frame è utile per riempire lo schermo con la vostra immagine. Frame ve lo porta a occupare tutto lo spazio disponibile. Quest'altro tasto è utile per esportare l'oggetto 3D. Qua dice export for 3D printing. In realtà vi salva un OBJ che è apribile in qualsiasi programma. Se premete low prima, adesso è di 150.000 poligoni faccio un esporta e adesso ho salvato un'altra coppia questi file obj possono essere aperti in qualsiasi programma 3d per esempio se avete blender posso andare a fare import wavefront obj posso scegliere la mia mesh faccio import obj e ecco qua la mia mesh è enorme s.1 ed è diventata di un decimo di nuovo s.1 eccola qui e ce l'ho adesso dentro a Blender shade smooth nelle normali premere auto smooth e quindi potete fare quello che più vi piace compreso mettergli dei materiali diversi il materiale che avevamo scelto si è perso completamente Zebra Scormini non permette di dipingere quindi dovete importarlo altrove per esempio potete portarlo qua se su base color eh, voi scegliete vertex color adesso è completamente nero perché non c'ha nessun vertex color però se io vado in ehm, Vertex Paint e posso dipingere la mia Mesh, in questo momento non ho la simmetria, è meglio attivarla, annullo X, dipingere la mia Mesh e verranno dipinti i vertici, quindi insomma no, non è una vera e propria texture, però posso, posso divertirmi a fare quello che voglio che non mi è permesso fare all'interno di Zebra Scormini. Abbiamo visto il grosso di quello che è importante. Un altro paio di cose. La rotazione di solito viene bloccata in maniera che l'asse verticale non, eh, non si possa ruotare. Se voi invece premete su questo tasto potete ruotare anche piegando l'asse verticale in qualsiasi momento premendo maiuscolo mentre ruotate la bloccate sulle visuali principali un'altra cosa è questo qua local guardate se voi state facendo dei dettagli qui se cercate di ruotare vedete che esce fuori dalla vista se voi premete local la rotazione avviene dove avete fatto l'ultima pennellata precedente e quindi questo rende molto più facile perché ogni volta che ruotate rimanete dove siete e l'altra cosa è floor che vi permette di vedere una griglia di pavimento e eh, adesso è cliccato Y, potete cliccare X e vedete la, la griglia verticale oppure tutti e tre X, Y e Z decidete voi insomma. E questo è quanto, è un programma molto molto semplice, è fatto apposta, questi tasti sono dei link che vi permettono di andare sul sito di ZBrush. Con questo potete scegliere un'altra disposizione dei tasti, se lo preferite, tra avere i tasti a destra e averli di sopra, non cambia moltissimo. Prendiamo un attimo questo cubo, possiamo disattivare la simmetria in qualsiasi momento, creare un elemento asimmetrico e poi ripristinare la simmetria e ricominciare a fare delle cose in maniera simmetrica. Ovviamente ha senso solo dove come vedete nel momento in cui ci avviciniamo alla parte diversa ecco se lo faccio qui non succede più niente però anche questa è una possibilità molto utile. Volevo semplicemente mostrarvi anche il parallelepipedo diciamo perché come vedete ha questo rumore applicato sopra che può essere interessante per alcuni tipi di risultato. Come vedete la ruvidità non fa parte dei poligoni infatti se io prendo Esposto, vedete che in qualche modo rimane ferma. È come se fosse un'immagine appoggiata sopra il pennello rimane della stessa grandezza relativa alla forma adesso che sono molto lontano vedete il mio pennello è grande quasi quanto la forma se mi avvicino il pennello rimane grande quasi quanto la forma quindi sempre uguale questo comportamento sta qui in dynamic se voi fate doppio clic su questo dynamic adesso il pennello invece ha una dimensione che è rispetto allo schermo quindi se io adesso lo riduco a queste dimensioni, vedete, sullo schermo, non importa quanto sono vicino, quindi se sono vicino alla mesh rimane grande uguale. Se io sono molto lontano rimane grande uguale. Se volete un pennello ancora più grande, vi siete allontanati molto e vedete se lo portate al massimo 1000, magari questa è solo una testa, la vostra forma è molto più grande e non riuscite a lavorarci, potete togliere Dynamic in questo modo il pennello è grande rispetto allo schermo e quindi potete fare le modifiche che volete con un pennello estremamente grande, più grande della dimensione massima che riuscivate a raggiungere senza Dynamic. Quindi questo è ZBrush Core Mini, ha diverse limitazioni appunto, ve l'ho detto, la licenza dice che non potete usarlo per progetti commerciali, è proprio un software pensato per imparare ZBrush senza dover acquistare per forza la versione completa. Ovviamente in Blender avete degli strumenti di scultura decisamente più avanzati, potete portarlo qui e, e continuare. Quello che si nota sempre con le sculture con ZBrush è una velocità, e una rapidità, è rimane molto fluido anche appunto con centinaia di migliaia di poligoni, mentre invece magari adesso in questo momento ci sono 200.000 poligoni qui. Tutto prima lavoravamo tranquillamente con 700.000 poligoni senza grossi problemi. In Blender si fa un po' più fatica a lavorare con gli stessi numeri, insomma. Dategli un'occhiata perché può essere interessante appunto un ottimo modo per approcciarsi alla scultura digitale perché è facile invece di avere un'interfaccia con molte molte informazioni il vantaggio di Zebra Scormini è che vi concentrate immediatamente gli strumenti sono basilari la semplicità è il suo punto forte grazie di avermi seguito fin qui e alla prossima volta